E benvenuti in questo nuovo video. Io sono GasGas Gas 0608 e oggi, ragazzi, siamo qui per giocare a Rocket League. Oggi, ragazzi, come potete vedere siamo in tre. Purtroppo eh, la luce non è delle migliori oggi perché eh, ho spostato lo schermo da destra a sinistra. Però, ragazzi, oggi, come potete ben vedere, siamo con Peter 2008 e eh, Jova Sniper 2018, ragazzi. Ciao a tutti ragazzi Ciao ragazzi Allora ragazzi come potete vedere sì, ho l'auto del rocket pass raga e... Vi faccio vedere un pochino il rocket pass Prima di iniziare Perché è il primo video che faccio in season 2 Allora ci sono molte cose Devo dire che mi hanno colpito I crediti I crediti raga sono fondamentali Vediamo Bello ok, Il mattatore Questo raga lo adoro Ruote, poi c'è questo, raga. Perché hanno aggiunto gli inni dei giocatori? Allora, il conduttore come titolo. E poi abbiamo eh, la catena laterale, che è il bordo dell'avatar. Poi abbiamo questo. Prossimo livello, raga. Eh, ci sarà, eh, cioè io sono per ora al livello 29. E tra poco sarò al livello 30, raga, per ricevere. Bat Animale, raga, un sacco di cose. Sono i rock'n'roller weggio. Facciamo competitivo? Eh, si, sì, direi di fare competitivo. Competitivo allora, ragazzi, siamo qui. Quindi, per fare 3 contro 3. Sono ragazzi, argento 3 divisione 3. Eh, quindi, raga, cioè, in 3v3. Faccio evidentemente schifo. Eh, mentre i, in 1v1 e in 2v2 no. sono abbastanza scusa nei eh, Sono abbastanza bravo. No! No, Joe, che fai? Che fai? Che fai? Che fai? Eh, come ti puoi dire? Tranqui, tranqui, raga. Eh. No, non no, gufala, gufala. Che se prendiamo a gol. Vede, vede. Devo dire anche che Jova Sniper è il miglior buco del mondo Oh infami Niente raga a me mi no, hanno no, spinto no. io sto tornando indietro Eh anch'io Bellissima bellissima bellissima Uh no, GG Bellissima Che gol GG Che gol che assist ah. Bellissima bellissima Ah. Sì. Eh, GG eh, bel da... tiro bel tiro. Grazie che la partita precedente ha detto: "Ma io sono l'assist man della squadra". E in questa partita è Giovanni. Gattis, Giovanni io uno. Va, <ride> <ride> però pensa, nelle partite con Giovanni gli faccio sempre io gli assist, di solito. Sì. No. Uh! Bella! Oh. Ma che, che no. gol sono il nuovi questo Gigi, ce demo la Demoliti Mamma oh, mia la demo la demo la ciao. la demo la demo lasci, demo la demo la demo la demo la demo e eh io ci sono, io ci sono E eh io ci sono No eh, Gigi, Ah eh. no, no Il gufo Il gufo Come potete vedere le, le grandissime dosi balistiche di Joe Sniper E il gufare Grandissimo gol Gigi Gigi ah, Oh questo mi hai colpito mi ha, fatto, raga, posso... <ride> mi ha fatto il colpetto Eh? Mi ha fatto il colpetto Ma che io? Giovanni No, io io io. Eh, eh ci vedo. Eh ragazzi, non lo mai il colpetto. Eh ragazzi, eh io te lo faccio sempre. Cioè, cioè, e ancora la prima Uh, livello 83. Io sono argento 2. Batti d'animale, me lo metto subito. Bellissimo, raga, apriamo. 31, 4. Io argento 3 divisione 4. Ok, ragazzi, siamo qui per la seconda partita. E ragazzi questa oh, seconda oh, partita oh, deve oh, andare oh, veramente bene. Perché così oh, riesco a salire oh, forse a oro. Vediamo. Uh. Quando dici così Gabri tu la dubbi. <ride> eh un pochino. In mezzo chi sono. Eh non... non so no. Sono. Cavolo vai già. Eh no. È eh cavolo, boh, cavolo, boh, cavolo. Boh. Aspetta. No. Vabbè là c'ero, c'ero. Uh. Vai Gio eh, Cosa? Boh, non ho capito Ha detto Per un secondo Non mi sentirei Ok Uh bella Bella bella Bella bella Giovi Ok bravo Grandissimo Gio Eh, eh l'ho messa sì. GG. Sì, sì, sì, sì, sì. Eh GG. Oh cavolo che Ah Diamine Oh tutte cose rosse, C'è cioè pure il set per rossi Ma Pierge è staccato. Ah boh, boh. Niente. Cioè, per tanto poi rientra. Sì, ora sta rientrando, va. Tira. Ascia, lascia, lascia, guarda. Oddio. No, no, no, no, importa. Importo in porta in porta. Ok, okay raga, eccoci qua. Era che eh, stai.. No! Poi, Cavolo. No! No! No! No, no. Dai, dai, dai, Cacchio! Dai, dobbiamo recuperarla! Noi ce la possiamo fare! Cioè, non so. Eh, l'ho preso andato posso... sbagliato! Perché pensavo che, che andasse un pochino verso di là. Vai! Devo no, rimani dietro, sei in porta! Posso? Eh, non ah. No! Mamma mia, no. Sì, Giovanni. A fortuna però. Basta questo. ci penso io in attacco. Eh, un altro dietro. Digita i panici, ragazzi. Ragazzi, in attacco ci sto io e Pier, cioè no, io e Gabri, cioè e Gabri Tu stai in porta. Tu Pierdi No! Chi c'era in porta? No, eh, vabbè, no, sì, vabbè. Vabbè. Eh. no, vabbè, sì No, vabbè Eh, Questa si gioca da noi male gioca da noi, raga, male No, vabbè, dai, ce la possiamo fare possiamo... Dai, rimani Raga, rimani raga rimani facciamo, rimani dietro, facciamo le rimonde che YouTube non si scorda oh. Scusate no, Avete giocato malissimo in attacco, raga, voi Ma tutti se hanno se giocato nemmeno... male, non è che dipende dai singoli una partita eh, oh. Sì, ma in attacco... Tu c'eri in attacco, non c'eravamo noi in attacco vabbè, dai, dai, sono... posso... dai, niente fa, niente fa Questi erano oro, È dai per... Erano oro, vabbè uno era bronzo addirittura L'altro era oro, dai, raga Non sto guppando Vai, raga no, Chiarola Aspetta, aspetta, buona, buona Aspetta dai gai Cosa? Che cosa? Ma perché mi fregate i turbo? Io devo stare in porta. Sì. Eh, io non ci sto. Io non, non ci, ci so stare. Se volete non ci provo. Proprio... Poi se prendete che... i gol non è colpa mia. Ecco, non ci riesco, io ho fatto l'assist. Bellissima! Bellissima! C'è! Io da fermo, mi arriva una palla e faccio la parata vabbè. Ah, per chi non lo sapesse La nostra squadra si chiama Viva Gesù e tutti i santi In realtà si chiama no, Tutti Mangiano vero. Pizza oh, sì. Che c'è, cioè, allora, manco tu, no, sai no, Quello lei è il torneo quella... Eh, qual è la squadra del torneo? Eh, tutti Tutti Mangiano Pizza è la squadra del competitivo eh, Viva per Gesù per... e tutti i santi E' eh, della dei tornei vai via no, no era goal. quanto gol era cavolo Eh di 3 Lasciate 3 di 3 di 3 di 3 No No di 3 di No bravo 3 di 3 di 3 di 3 Meno male che li ho spinti. Se le ho mandate indietro. Vabbè, stiamo giocando da navi pure qua. No, stiamo giocando un po' meglio. Bellissima! Eh. eh. Dobbiamo eh. fare succedere l'inferno, dai, dai, dai, dai, dai, dai. Ah mio via, scatenate l'inferno. Via! No, Giova! Ma chi è che ha saltato con me? Io. So. eh, Giovanni, io ero, in io ero in volo, eh. Io so, pure, l'avevo so, quasi so. presa. Anzi, l'avevo presa in realtà. Poi qualcuno mi ha deviato la palla, Gio no! No, Giov Giovanni, no, Giovanni okay, Giovanni non ero in no. porta. La ma tu c'eri, guarda l'aereo. E eh, eh, eh, la prima la potevo parare, ma la seconda, no. Vabbè, niente, no. no. Ma io ho ah, dai, dai, dai, dai, dai, dai, sempre un, un gol. Sempre un gol, raga. Dai dai dai dai No è furbo prendi Ok Vai Biergi oh, No vabbè niente Se ci arrivavi Dai ai ho sbagliato oh. No Giove No non no, la no, prendo io Dai okay. No io non l'avrei presa mi l'ho buttato malissimo No Oh, ma questi la tirano ci tutti stengono. in porta. Queste le, cioè queste raga le tirano oh. tutte in porta. Tutte in porta. Eh, abbiamo pure le qua. Scusa, non ho visto più nessuno quella volta. No, vabbè, se ci, ci segnano grazie. così. Se ci segnano no. così. È in meritatissimo questa partita, non posso non sentirlo. Raga, lasciateci guarda. Al centro Bella! Sì. Io ma io ero! Ma io ero! Sì, bellissimo assist! E l'assist man ritorna! Dopo due anni! Porca vacca! Ma hai fatto solo un assist! E vabbè, però sempre assist man, sono l'unico che ha fatto un assist. Quindi. E vabbè, ti lo faccio vedere io che è anche se sono quartieri ti faccio vedere vai madonna sto succedendo l'inferno ragazzi no okay, io sto qua no mi eh, stanno vabbè. spingendo tutti dovunque eh pure esplodere c'è cioè. ma sì, infatti questo è troppo Raga Ora arriva il Super Saiyan Super no GG per lui GG per lui no, no. l'ha toccata gg Bella No non ci posso credere No, no. no, no l'ha bucata Me l'ha no, deviata sono GG Mamma mia ah, che gol! Bella! Ma Giovanni, allora golasso, ma che gol culo però. È un pochino, è un Un pochino. pochino. Questo qui è bravura, <ride> raga. Extra vita, mm. tutti oh. E siamo sempre eh. noi. Tattico possum. Divisione 5 di nuovo io. Oh, livello 49, devo prendere nel ricompensato. Uh, progetto Octane, meggi 88, gg Raga, io devo fare solo una partita Baleno, non so più No No, no meglio e ti, sembrano, ti sembrano, ti sembrano tipo dei, delle persone Che stanno volando vai. vai, vai Assist No, lo stavo per fare io il gol eh, Lo so, guardi, per Se forse il tipo non la toccava andava in porta Cioè vabbè Vabbè raga l'abbiamo vinta L'abbiamo vinta Ok l'ho allontanata GG Bella sforbiciata Vabbè che l'ho allontanata Bellissima Forse ci arrivo o no non ci arrivo No, Giovanni ha fatto l'assist No, la stavo per prendere okay. Ma raga, ora è colpa mia Ora danno i 50 punti a Giovanni per l'assist perfetto <ride> Ma dove io la stavo per prendere? Non ci sono arrivato Va bene, fa! No Mamma mia Mamma mia, raga Bellissima Bellissima bellissima bellissima, bellissima. Mamma che bella raga bellissima azione mamma mia bellissima azione raga veramente Porca bella miseria. Occhio alla botta! Occhio alla botta è diventata la è diventata la bella bella no no no no no no! no spinto! Vaffanculo! l'ho no e eh, e ehm, ehm. no oh, okay. ok ora ho capito ci va vai raga c'è no da no, no. e mi ero allontanato per come dire dai mezzo mezzo Lascia, per lascia far capire. sparire il mio dolore assist! Oh, no! Ma come no? Assist! Ma qua l'assist! Ah! Non lo so, no, non, non l'ho capito! Evidentemente non l'ho toccata! Boh. No, io ho ucciso il no, microfono! Sono io! Vai tu da! Ma perché mi lagga? Dove ma Giovanni quanti ha eh, fatto? 4 4 4 4 hero fatto quello ma quando te l'ha regalato e un po' è pure lui devono dare 50 punti sto dicendo Perché proprio mi ha fatto l'assist quando era e vabbè mi frega cosa. raga al centro raga raga al centro nooo che era un bellissimo assist eh se veniva sì. Bellissima, Pierre. l'ho buttata la palla? No! l'ho schiacciata! Eh, non lo voglio schiacciare, dai! Vabbè, niente, niente, niente, no, niente. niente sta... Tanto stiamo vincendo 4-2. No, Appunto, non ci possiamo lamentare. Che io forse vi posso aprire una palla blu dopo. No! Ma che schifo! Non esploso. ho visto nulla con il fumo. Era eh, il mio fumo, erano le mie ceneri quelle. Eh, le tue ceneri. Seriamente? Ti hanno esploso? Sì, è la mia era Fala ah, con l'asse no. no No Pier G Pier Venga a casa tu ti ammazzo Tutti... cioè veramente Tutti e tre ce lo siamo mangiati Prima Giovanni Vai che l'ho spinto c era... C era io Vai Gio Prima Giovanni In mezzo Prima In mezzo poi io In mezzo No se così, non No vabbè, vabbè non dai Eh non poteva essere Raga se era un po' lavate Segnavo quel coltichino Vabbè Vabbè, abbiamo vinto comunque. GG. GG. Eh, facciamo, facciamo 5 gol. Oh, 103 divisione 2. 2. Uh, ora 1 divisione 2. 2. Detto questo, ragazzi. Il video finisce qui. Mi raccomando, mettete like. E iscrivetevi. Come ho già detto. Perché vi dovete iscrivere. Dobbiamo arrivare, raga, a 40 follower il prima possibile. Comunque. Iscrivetevi e attivate la campanellina. Belle. Per non perdere nessuna delle novità sui miei prossimi video. E... Detto questo. Bella ragazzi.